Ciao, sono Cecilia Sardeo, fondatrice di Biz Academy e voglio darti il mio più caloroso benvenuto ad una nuovissima puntata di Impact Girl dedicata questa volta a come fare il networking nel modo più efficace, soprattutto se sei un inguaribile introverso come la sottoscritta. Prima di procedere però ti invito ad iscriverti al canale YouTube cliccando soprattutto sulla campanellina che trovi accanto al pulsante altrimenti non riceverai nessuna notifica quando escono i nuovi video se invece stai guardando il video dal sito bitstratinoacademyit podcast ti invito ad iscriverti via mail per ricevere tutti gli aggiornamenti gratuiti ogni volta che esce una nuova puntata cominciamo Ciao a tutte e benvenute ad una nuovissima puntata di Impact Girl, il podcast italiano dedicato alla crescita professionale tutta al femminile e oggi parliamo di una cosa che io non so assolutamente fare, ossia networking, inteso come relazionarsi ad altri professionisti, um, parlare con le persone durante gli eventi, cosa che mi riesce particolarmente male, infatti la mia specialità è rinchiudermi in bagno, buttare via la chiave, finire che aspettare che l'evento finisca e poi fare la foto finale per testimoniare che io c'ero. Ma faremo tutto questo, quindi non con me sola perché non sarò in grado di darvi alcuna dritta al riguardo, faremo tutto questo con Eleonora Rocca, imprenditrice, esperta di marketing e infatti è marketing manager per My marketing Side, che è un'azienda leader nel campo della. Beauty Tech, fondatrice di Digital Innovation Days e Mashable Social Media Day Italy. Con un'abilità, se già, se ancora insomma, da questa intro non l'avete capito, molto spiccata, tra le altre, di creare connessioni veramente powerful. Ciao Ele e grazie per essere qui con noi oggi. Ciao Ceci, bellissimo essere qui. Non vedevo l'ora di arrivare. Ecco, anch'io non vedevo l'ora di averti perché eh, voglio che mi insegni tutto quello che sai sul networking. Allora, partiamo con tre regole basi o di più se ce ne sono di più per fare networking nel modo corretto a prescindere che io possa essere un'introversa, introversa un'estroversa non importa le tre regole che valgono sempre ok allora innanzitutto come prima dicevi frequentare eventi è molto importante per allargare il proprio spettro diciamo di persone che conosciamo e che possono diventare utili per i nostri progetti imprenditoriali e non um, la seconda cosa è non uh, avere paura diciamo di uh, fare aprire la conversazione essere i primi eh, diciamo a, ad iniziare una conversazione co parlare con persone che non, non conosciamo um, e la terza è essere stroversi e avere curiosità ok è molto importante avere curiosità cercare di individuare chi potenzialmente può diventare strumentale per noi. Quindi partiamo dal primo punto, sì. partecipare ad eventi. Già questa cosa per un introverso, eh, anche a metà, non necessariamente al 100%, è paralizzante. Ma perché? Perché cerco su internet vari eventi e vengo praticamente sommerso da possibilità. Tra l'altro, più l'evento è grande, per cui magari è un evento con 3.000 persone, oppure 300 persone sono più che sufficienti, più eh, diventa... Mh, più mi intimidisce personalmente, no? Non riesco a capire che cosa posso fare, io arrivo lì, compro il biglietto, arrivo lì. e. Però prima di comprare il biglietto come faccio a selezionare qual è l'evento ideale, soprattutto se sono una persona che non, non ama questo genere di cose, ne vuole fare poche ma buone? Ok ecco questa è veramente un'ottima domanda nel senso che eh, credo che negli ultimi anni un po' globalmente diciamo internet e tutti i nuovi social hanno fatto sì che nascano veramente tantissimi eventi ci sono tantissime possibilità e non abbiamo un tempo no, eh, illimitato soprattutto perché chi è imprenditore ha bisogno di come dici tu eh, massimizzare il proprio tempo quindi come faccio a scegliere l'evento giusto allora anzitutto ehm, capire qual è io sono una grande fan degli eventi che hanno hanno un um, concept un uh, come dire topic fisso no cioè che magari ogni volta che ne so cioè ogni mercoledì una volta si parla di e-commerce una volta si parla di fashion una volta si cioè quindi individuare quello che veramente ci interessa quello che è troppo generico e solo networking così magari evitarlo no cioè quindi un argomento un argomento che ci interessa un argomento che ci interessa ed è strumentale magari a quello che facciamo l'altro uh, modo per selezionare è capire chi parla e poi diciamo che nelle piattaforme quelle ben fatte si riescono a vedere anche le persone che partecipano e quindi anche lì perdere un po di tempo ad andare a capire chi sono questi profili i profili che possono inter interessarci e magari mettersi in contatto ecco questo potrebbe essere una cosa carina per chi è un po meno estroverso magari non ha voglia di andare lì e, e presentarsi magari eh, prende il contatto prima perché di solito ti permettono comunque lasciano le mail cioè ci sono le mail o comunque c'è cioè addirittura nelle piattaforme fatte bene la possibilità proprio di contattare e messaggiare la persona magari mettersi in contatto prima e dire ciao io sono bla bla bla faccio questo visto che tu fai questo ci, se ci sarai all'evento come vedo che ci sarai se mi confermi che ci sarai magari cerchiamo di vederci un po prima o comunque darsi un appuntamento all'interno dell'evento così diciamo che la parte di rottura del ghiaccio è avvenuta prima dell'evento stesso quindi ti riferisci agli speaker che parlano all'evento cioè speaker... contattati speaker ma a volte anche proprio persone che partecipano ad esempio posso fare un esempio che c'è a londra che funziona molto bene che si chiama table crowd che appunto fa questi, questi eventi settimanali con sempre un topic di riferimento e che ti fa vedere ogni volta che le persone si iscrivono chi si sta iscrivendo chi si sta aggiungendo diciamo al tavolo e così tu puoi messaggiarle e capire appunto se anche non solo dal punto di vista di chi parla ma di chi partecipa c'è cioè qualcuno di interessante se ho il timore che e, eh, non sarò mai abbastanza interessante. No? Questa è un po' una fissa particolarmente tipica di noi donne, non tutte ovviamente, però c'è sempre un po' quella paura di eh, esporsi e di dire oddio magari poi scrivo e questo o questa non mi rispondono e io mi sento no, quasi eh, non all'altezza. C'è un trucchetto, qualcosa, magari qualcosa che posso scrivere nel messaggio per aumentare le probabilità che mi arrivi una risposta? allora questo eh, per esempio succede molto spesso a me nel senso che io ricevo molto spesso un sacco di messaggi a cui a volte purtroppo non riesco a rispondere perché magari sono troppi o perché magari sono troppo lunghi quindi <ride> <ride> sempre con grande umiltà nel senso che è normale che se una persona fa lo speaker o se una persona è una personalità come dire conosciuta Può avere no, tante persone che gli chiedono informazioni, um, però appunto abbiamo tutti un tempo limitato, siamo tutti molto impegnati, magari in viaggio e quant'altro. E quindi mandare un messaggio che sia breve ma conciso e che contenga um, come dire, le informazioni principali. Quindi non sono interessante, ma è relativo. Nel senso più che altro dire io um, ho questa età, mi chiamo questo, faccio questo oppure mi piacerebbe fare questo, oppure sto sviluppando questo progetto e mi piacerebbe capire se ci sono delle sinergie con te perché ho visto che tu fai questo e questo cioè far capire che c'è stato uno studio sulla persona uh -huh. cioè se io ricevo un messaggio e capisco che la persona che mi sta scrivendo ha visto ha capito il background e si è un po studiato diciamo il mio profilo mi sembra sbagliato diciamo non, non premiarla almeno con una risposta però ecco bisogna essere concisi cioè chi sei che cosa vuoi perché vuoi parlare con me queste sono le tre cose che devono venire fuori in un messaggio se non ci si sente troppo interessanti secondo me bisogna un po superare questa come dire, paura perché a volte in inglese si dice eh, not idea, eh, any idea is a bad idea, no? cioè nel senso proporsi anche se non si ha un background magari di livello però se si fa percepire energia interesse passione rispetto a quello che l'altra persona sta facendo o quello che si può realizzare insieme secondo me è sempre premiante. Tra l'altro mi veniva in mente mentre parlavi che può essere utile forse non far intendere che stiamo cercando di um, abusare del tempo dell'altro nel senso che il fatto di dire ok mi piacerebbe incontrarti perché potrebbe esserci sinergia. Potrebbe essere interessante ma dall'altra parte io potrei dirti ok proprio perché ho continuamente messaggi di questo tipo che mi arrivano mi devi dare quella in più quel qualcosa di diverso che mi che coglie la mia attenzione perché appunto come dicevi tu con tutta l'umiltà del mondo non è perché uno se la tira ma perché magari a volte non c'è il tempo materiale o il messaggio si perde nella thread di facebook in messenger o quello che è e quindi che cosa può essere quel qualcosa in più magari possiamo andare a studiarci hai parlato di studio della persona possiamo andare a vedere se quella persona ha delle passioni in comune non lo so sì. snowboarding, sì. Uh, surfing o quello che è assolutamente sì nel senso che la parola chiave secondo me ma questo proprio di ogni relazione che sia imprenditoriale che sia personale che sia professionale è la parola scambio cioè bisogna far percepire che non stai solo chiedendo perdonami il termine magari la consulenza gratuita esatto. o appunto abusando come dici tu del tempo della persona ma che tu hai da dare qualcosa a quella persona anche se non è qualcosa di come dire economicamente tangibile o fisico no cioè ma è proprio una condivisione cioè far capire che si vuole condividere una passione si vuole condividere un'idea che c'è comunque uno scambio perché voglio dire io posso farti tantissimi esempi dove ad esempio ho tra virgolette mentorato alcune ragazze più giovani e che però poi quella cosa magari ha dato anche qualcosa a me perché in quella conversazione sono venute fuori delle cose in cui mi è in mente ah, ok però questa ragazza posso far fare questa cosa per esempio all'interno del mio evento o all'interno di qualche mio progetto quindi poi tra virgolette mi è tornato utile anche se alla fine ero forse più io che aiutavo lei però ecco su questo bisogna, bisogna essere bravi a far capire che c'è lo scambio quindi non aver paura di dare anche no. se può essere a volte fastidioso perché uno dice vorrai subito qualcosa in cambio e non aver paura di esporsi quindi abbiamo detto la prima cosa era selezionare l'evento giusto sì. e prendere il biglietto andare la seconda cosa ricordamela dicevo è il discorso della confidence no cioè proprio di non avere paura di esporsi di buttarsi perché se, come abbiamo detto un'idea è quella di contattare la persona prima l'altra idea se non si ha tempo o comunque se ci si trova ad andare a un evento magari non pianificato cosa si fa io arrivo lì che cosa faccio allora cerco magari di inserirmi all'interno di gruppetti o magari individuo persone che sono da sole magari in quel momento, eh, per esempio il momento in cui si mangia, magari c'è l'aperitivo, è sempre un po' quello dove inizi a parlare, perché magari apri la conversazione dicendo ah, sembrano buone queste cose e poi da lì, ah ok, ho chi sei, che cosa fa? insomma, cioè cercare di trovare quel momento per inserirsi, in una conversazione che poi diventa effettivamente il concetto del networking cioè io capisco chissà che cosa fai magari ci scambiamo i biglietti da visita magari non succede niente ma magari invece succede qualcosa. Pensiamo per un attimo allo scenario sì. più drammatico drammatico sì. soprattutto per uno che è come me una persona che come me si trova spesso intimidita da, sì. dalle grandi folle. Entro in questo evento e come per magia o per un maleficio tutti stanno già parlando con tutti e io mi sento l'unica, l'unico satellite, l'unico neurone impazzito da solo e tu dici ok avvicinarci, avvicinarmi a qualcuno o ad un gruppo di persone come posso farlo senza um, interrompere o senza sembrare no, lo sfigato che si avvicina e non sa che cosa dire ed è lì che magari la, chiaramente l'ha fatto perché non sapeva dove altro andare. Allora, secondo me la cosa chiave è sicuramente non interrompere, cioè avvicinarsi in maniera però carina, sorridente, eh, cioè non far percepire che c'è paura, non so come lo so che è difficile, però eh, eh, sono tutte, come dire, sono emozioni che secondo me si riescono a percepire, cioè un conto è avvicinarsi tutto intimidito così e un conto è invece avvicinarsi magari con una postura no, eh, dove si capisce che c'è sicurezza di sé, dove ci si inserisce, magari ci si avvicina al gruppetto. Però ecco senza interrompere Magari non è carino se si sta già parlando Entrare e dire oh, ciao ragazzi By the way io sono no? xy Però ecco fare magari qualche passettino Avvicinarsi, ascoltare che cosa si sta dicendo E magari trovare quella parola che può fare inserire noi all'interno della conversazione perché magari quelle persone stanno parlando proprio di cose che a noi interessano oppure beh, fingere un po' e dire ah ecco anch'io stavo proprio pensando <ride> a questo ah ecco anch'io so, mi sono appassionato oppure semplicemente chiedere uh, ciao ragazzi um, come è, com è stato l'evento come mai siete qui posso chiedervi no in fin dei conti se pensiamo agli eventi di networking è quello un po' il motivo per cui tutti sono lì, quindi non è sbagliato secondo me essere un po' sfrontati e dire come sta andando, vi piace l'evento, come mai siete qui. C'è un modo accattivante per introdursi in maniera tale da rimanere nella mente delle persone senza essere sguaiati o sfacciati ovviamente. Beh sì, secondo me no, su quello un po' bisogna lavorarci secondo me, perché la parola chiave è un po' carisma, nel senso che come per gli speaker è la stessa cosa nel senso ehm, riuscire a restare nella mente delle persone cioè quando uno va ad un evento anche banalmente gli speaker sono tutte persone che fanno questo di lavoro ok quindi sono tutte persone molto carismatiche però alla fine uno di un evento di tre giorni è difficile che si ricordi tutti gli speaker te ne ricordi sempre uno un po' la stessa cosa uno due tre massimo no perché è quello che ti rimane impresso nel discorso del networking è un po' la stessa cosa perché tutti dicono la stessa cosa, ciao io sono Eleonora Rocca, faccio questo e questo, quell'altro dice faccio questo e questo, secondo me le cose chiave sono um, mostrare sempre grande passione e amore per quello che si fa, perché poi magari lo vedremo anche nel resto dell'intervista. Secondo me quello che rende una persona di successo rispetto a un'altra molto spesso è la motivazione è l'anima di quella persona che viene fuori in quello che fa. Io non avrei mai potuto poi magari eh, ci arriviamo non avrei mai potuto raggiungere i risultati che ho raggiunto senza soldi senza investimenti se, se non avessi avuto una grande anima dietro a quello che stavo creando che sono riuscita a far arrivare al cuore delle persone. Quindi bisogna dire. Eh, le cose in maniera facendo percepire che siamo sicuri di noi, siamo sicuri di quello che vogliamo realizzare, che se parliamo di noi siamo in noi i primi che crediamo in noi. Questo è bellissimo. Tra l'altro vorrei fare una distinzione fra credere in noi stesse che magari è una cosa che ad alcune riesce meglio ad altre un po' meno e credere in quello che facciamo. Che potrebbe essere una cosa leggermente diversa perché magari io posso eh, conoscere i miei limiti sapere di non essere una persona super estroversa quindi di credere poco in me stessa in un contesto di folla no? di evento ma so che credo in quello che faccio e appena comincio a parlarne è un po quello che succede quando comincio a parlare di impact girl che stiamo registrando oggi ehm, davvero è un fiume in piena e la persona eh, viene coinvolta in questo fiume e cominciamo a remare insieme quindi è molto bella questa. Eh, questo dettaglio che hai aggiunto, credo possa davvero essere la chiave per superare quella timidezza iniziale, concentrarci su quello che facciamo, senza dimenticare, eh, dimmi e le se ho ragione, che ehm, dobbiamo anche imparare ad ascoltare, non soltanto fossi, ehm, concentrarci su quello che noi dobbiamo dire. C'è una storia che credo io l'ho sentita da Jay Abraham che è questo guru del marketing americano con uno stile un po' aggressivo per i miei gusti però insomma quello è il suo e lui racconta questa storia dove dice che si trovava in aeroporto incontra questo tizio in questa sala d'aspetto l'aereo era in ritardo non ricordo i dettagli e questo comincia a parlargli di tutta la sua vita insomma Jane non lo interrompe quest'altro continua a parlare a parlare a parlare per un sacco di tempo alla fine della conversazione è ora di andare a prendere questo volo e la persona ringrazia Jay dicendo sei la persona più interessante che io abbia mai conosciuto, quando lui non ha neanche detto una parola o quasi, per cui questo lui lo raccontava per sottolineare come a volte la, la chiave sia non tanto quella di cercare di sembrare interessanti, eh, ma eh, interessati certo certo è come quello che dicevo prima anche sul discorso del messaggio è sempre il discorso dello scambio io ti sto dicendo una cosa che a me appassiona e cerco di creare quel link con te rispetto a quello che appassiona te mostrando lo stesso interesse che tu stai mostrando nell'ascoltare me si deve creare un po una, una sorta di magia ecco secondo me è questo proprio la parola magia il momento in cui ehm, la passione e l'anima di quella persona si incontrano con l'altra sembra un po mistico però va assicuro che, che che è vero senso, per me è sempre stato così um, anche con te in qualche modo sì. insomma, possiamo sì. raccontare no? alla fine siamo conosciute su Skype però c'è stata subito questa, questa eh, sinergia nel, nel volere le stesse cose anche eh, nel supportare le donne perché quando tu dici ehm, ci sentiamo sempre insomma, non ci sentiamo a posto e tutto io noto che nel, nell'universo femminile questo succede anche molto di più no? sì, eh, rispetto all'universo maschile a me è capitato tante volte e mh, anche perché ho sempre lavorato nel tech e nei meeting molto spesso ero l'unica donna e nonostante io sia una persona molto sicura di me però mi sono trovata momenti in cui quasi sembrava che gli uomini dicessero Ah, cavoli però lei è anche intelligente ah, però lei senza voler fare insomma voler puntare il dito verso gli uomini e quant'altro credo semplicemente che siano meno abituati a sì. vedere donne no sicure di sé quindi quello che tu dici è molto importante nel nostro universo ancora di più che gli uomini che diciamo che hanno fatto un po' più di strada rispetto a noi. A proposito hai parlato di postura no? Sì. Eh, e in effetti eh, una delle cose che mi fece notare <ride> il mio compagno durante un evento di qualche anno fa era eravamo ad una festa e mh, un sacco di gente di successo, i classici eventi da cui io scapperei con i pattini se potessi e metterei il turbo e mi disse ma la smetti di camminare guardando in basso e io mi sono resa conto che in effetti avevo questa abitudine quando ero all'interno di una folla molto grande nonostante io avessi i miei progetti, fossi conosciuta, non importa nel dentro di me nel mio piccolo mi sentivo um, che volevo scappare e questo veniva poi riflesso nella mia postura per cui io guardavo in basso e il mio compagno mi disse come puoi pensare che qualcuno possa incrociare lo sguardo con te e cominciare a parlarti o tu a lui se guardi in basso. Quindi eh, ti chiedo, c'è qualche altra, al di là del guardare in alto, possibilmente ad altezza occhi, c'è qualche altro um, tip, magari qualcosa che fai prima di entrare ad un evento, tu parli spesso sul palco, sì. quindi qualcosa che a livello di postura e di energia fai per darti la carica? Beh, sembrerà banale, però secondo me il tacco fa la differenza. Nel senso, la postura deve essere innanzitutto dobbiamo stare su, cioè, non, perché le spalle comunque in avanti sono un qualcosa che dà un senso di chiusura, no? Invece, noi dobbiamo essere aperti. Noi stiamo dicendo al mondo che ci stiamo aprendo a questo mondo. Il tacco aiuta, proprio per una questione che, se hai il tacco, necessariamente devi trovare il tuo equilibrio verso l'alto, e quindi è più facile in realtà al di là del fatto che il tacco fa bello no? però è proprio una cosa di postura ti aiuta di più a dover stare su e quello che tu dici tra l'altro è molto vero anche sul palco perché per esempio quando io vado sul palco una cosa che faccio è guardare in fondo giù alla sala perché così mi dimentico di tutti quelli che ho davanti <ride> quindi non sento questa questa emozione infatti te lo, vabbè magari te lo racconto dopo che comunque in realtà per me parlare sul palco era una delle cose che mi, proprio, mi, mi, mi spaventava di più fino a solo dieci anni fa. E poi ho scoperto che invece è una delle cose che so fare meglio. Quindi, vabbè, anche su questo, volendo, potremmo dire delle cose. L'ultima cosa che ti dico è che eh, il discorso postura me l'ha insegnato molto la danza. Se pensate alle ballerine, le ballerine. La postura è praticamente tutto. Perché? Perché loro devono stare in equilibrio, perché? Perché devono creare un movimento armonioso eh, con, e, e creare anche loro quell'impatto con il loro pubblico. Quindi è un po' la stessa cosa. Quindi immaginare di essere. Su un palco, anche se non ci siete, tirarsi su, essere um, energici sorridenti, anche? no? Energici, sorridenti, tacco, rossetto e via. Ecco, su questo adesso può cadere nel stereotipo no, però, femminile, se, Però sono piccole cose che anche aiutano io. a sentirci meglio con noi stessi, ci, eh. ci sentiamo più belle eh. e ci sentiamo più sicure. Tra l'altro mi veniva in mente: se uno non è una ballerina o non lo è stato, è semplicemente eh, allenarsi un pochino, quindi muoversi come abitudine, eh, nel senso che nel momento in cui attiviamo il correre lo rendiamo un pochino più forte siamo anche abbiamo intanto meno mal di schiena quindi i tacchi diventano meno problematici ma poi tendiamo eh, soprattutto se apriamo la parte alta del corpo a non fare questo che soprattutto in una vita um, moderna dove stiamo davanti al computer guidiamo stiamo davanti alla tv siamo sempre delle piccole streghette tutte arroccate su noi stesse è chiaro che può, che può dare una mano questo giusto per um, rispondere all'obiezione di chi magari dice eh, vabbè ma io danza non l'ho fatta io non sono una ballerina No, si certo. può lo stesso Certo, no, <ride> e poi magari si può pensare che eh, magari uno fa se vuole migliorare questa parte di sé magari si trova degli sport che appunto ti costringono magari non è che devi fare la ballerina professionista però magari ti fai quelle lezioni di danza che in qualche modo ti, ti, ti aiuta a capire no, eh, come eh, stare nella posizione giusta, lo fai come una sorta di training sì, sì. perché no? Un'altra cosa, tra l'altro, che mi è venuta in mente a livello di postura o comunque eh, come dire gestualità è che quando conosci qualcuno, all'interno appunto di situazioni di network e tutto, anche la stretta di mano è molto, molto importante. cioè la, la stretta di mano deve essere non stridolare la mano, assolutamente no, però. È bella, vigorosa, no? Perché vuol dire um, sto creando una connessione con te e te lo faccio sentire anche guardare appunto la persona negli occhi mentre lo fai piacere. Io di solito dico piacere e le una rocca, no? Faccio, proprio dico il mio nome, guardo la persona negli occhi e stringo la mano in maniera powerful e quello già fa la differenza piuttosto che persone che no <ride> non <ride> sì. vogliamo moscezza vogliamo dimostrare confidence. Ecco, una volta che io ho partecipato a questo evento, sono sopravvissuta all'evento, ho creato delle connessioni, intanto ti chiedo anche questo, ehm, per chi magari non ama partecipare a questi eventi, desidera andare ad un evento e conoscere il mondo, perché così ha posto per tutto l'anno, no? un po' la tendenza che si ha di voler fare tutto e subito, ma in realtà è giusto voler conoscere più persone possibili o sarebbe il caso di darsi un traguardo un pochino più um, realistico? e puntare alla qualità di quelle relazioni e se sì qual è questo traguardo realistico una, due, tre persone di più? Ma allora secondo me non c'è un numero specifico però sicuramente bisogna fare un lavoro qualitativo nel senso che uh, un'altra cosa che io dico sempre è um, il contatto di per sé non è detto che porti qualcosa il contatto bisogna saperlo sviluppare e allora bisogna trovare quelle persone che sappiamo che possono diventare chiave è ovvio che queste sono un po caratteristiche che non tutti hanno magari di natura ma quando lo inizi a fare poi pian piano lo impari e impari anche a diventare molto più selettivo nel senso che capisci da subito dalle prime parole chi è quella persona che può concretizzare qualcosa perché l'altro rischio è anche che ci si disperda un po' sì. nel senso che quando fai tanto network conosci tante persone magari tante di queste ti dicono ah sì beh facciamo andiamo è così però poi quelle che veramente riescono a mettere a terra progetti o comunque a rispondere a fare dei follow up sono molte di meno quindi diciamo che se conosciamo tante persone c'è una parte che si riduce di per sé perché magari poi gli scrivete e non vi risponde o non fa, no? non fa follow up eh, un'altra parte però poi si riduce anche perché non tutte quelle persone capite che sono strumentali che sembra brutto da dire però che vi servono poi per fare qualcosa no quindi la qualità è molto importante non c'è un numero preciso ma eh, bisogna anche fare i conti un po' con il tempo che si ha no anche lì se io ho dei soci 3 4 5 soci che possono all'interno del mio progetto che possono fare follow up magari su dei verticali specifici perché io dico eh, incontro le persone che mi possono servire perché ne so il video making persone che mi possono servire per lo storytelling persone, vedi per social media, no? Cioè cominci già a individuare nella tua testa chi ti può servire, per che cosa, come sviluppare questo network e eventualmente quanto tempo tu hai poi da dedicare per questi follow-up, perché comunque richiede tempo, richiede una mail, magari richiede una telefonata e anche lì se poi dopo seminiamo tanto e raccogliamo poco diventa frustrante. Quando parli di follow-up, può essere che una persona che io ho conosciuto a un evento oggi possa... Um, possa risultare un ottimo partner oppure un ottimo collaboratore, un aiuto a distanza di un anno da oggi. Come mantengo attiva la relazione se so che è una persona valida anche se in questo momento nel mio radar non c'è so, quella specifica cosa che fa la persona. Allora intanto secondo me linkedin è molto efficace in questo perché comunque uno si connette e poi riesce a capire quello che quella persona posta quel, a, Facciamo vedere a quella persona quello che noi postiamo ok eh, postiamo condividiamo quello che è um, Quindi questo è importante il follow up secondo me va fatto subito dopo l'evento con una mail no? dove ci si presenta e tutto si crea un primo contatto con il primo contatto poi si fa una call e poi appunto nel tempo a seguire se non c'è niente di immediato che, che comunque si crea io quello che consiglio è creare un piccolo database perché così non ci si disperde perché veramente quando a un certo punto si comincia a andare tanto in giro poi ci, ci si dimentica anche delle persone quindi bisogna fare un minimo di profilazione cominciare a creare il proprio database e poi magari ogni tanto appunto mandare un messaggio o comunque fare anche solo like o commentare qualcosa che quella persona eh, posto condivide è comunque rimane comunque un po sempre come un dire filo. sì, ciao come stai ok ti sto seguendo sto vedendo quello che fai che fa sempre piacere sì, dall'altra sì. parte. Tra l'altro richiede davvero poco tempo perché tanto lo facciamo comunque il fatto di scrollare come degli zombie cioè, tanto vale scrollare in maniera funzionale. Produttiva. No? Sì. Sì. Domanda un po' fastidiosa se io voglio uscire all'evento oppure Facciamo i due scenari. Scenario 1 sono ad un evento, una persona si avvicina a me, io capisco che non è una conversazione che voglio avere, non mi si scolla di dosso, io non so che cosa fare, come farlo, come allontanarla la persona in maniera gentile e diplomatica. Questa è la prima domanda e poi ti faccio la seconda. Eh, allora, secondo me bisogna essere un po' eh, british, se vogliamo <ride> dire, eh, politically correct, che è una cosa che ho imparato molto bene a fare a Londra, cosa che non ero brava a fare prima perché appunto vivo a Londra da sei anni, ehm, è trovare… Tra virgolette, una scusa, però detta comunque in modo carino, no? Tipo, um, ah, um, scusami, io adesso devo andare, no? Eh, ti lascio però i miei, ai miei dettagli, i miei contatti, cioè nel senso, fate comunque capire che vi anche se poi magari non vi interessa, però fate capire che comunque vi interessa. E, e comunque lasciarsi con un, un saluto come dire a risentirci, arrivederci oppure ah guarda, ci vediamo ci vediamo dopo, magari prima che vado via ti risaluto. No? Se, vi, se succede prima delle. Dirà ok adesso vado un attimo che parlo un po' devo parlare con qualcuno oppure potete dire uh, ho fissato un meeting con un'altra persona, quello che mi ha detto è molto interessante ti lascio i miei contatti, magari ci, ci, ti, ti saluto comunque dopo prima di andare via. Ecco, supponiamo che poi la persona è, è, mi contatti, ci contatti. Mm -hmm e Con una super proposta che però a noi non interessa. Okay. Come chiudiamo la cosa in maniera diplomatica? Questa era la seconda domanda che ti avrei okay. fatto. E, allora, in quel caso io tendo a dire: um, trovo quello che mi hai proposto molto interessante, ma in questo momento non ho abbastanza bandwidth, non ho abbastanza tempo da dedicare a qualcosa, magari di nuovo. O aggiungere questo alla lista di cose che ho da fare, per esempio, prima dell'evento, no? io a volte proprio sfrutto la questione che se l'evento tra tre mesi ho tantissimo da fare quindi alcune cose nuove non riesco a svilupparle però magari ci risentiamo <ride> più avanti perché poi comunque anche questo secondo me l'imprenditore bravo è anche quello che sa mettere da parte una cosa in un certo momento però poi riprenderla magari dopo perché non è detto che quella cosa o quella persona che in quel momento non vi sembra tra virgolette utile non possa diventarlo a un certo punto a me a volte è capitato veramente di riconnettere i puntini in un modo che dico a ah, cavolo quasi no <ride> quasi mi sembra magico che questo contatto me lo sono ritrovato in questo momento però ecco se l'avessi completamente ignorato questo non sarebbe successo quindi lasciatevi comunque sempre una porta aperta parliamo comunque di business quindi vale sempre la pena per questo anche utilizziamo parole come utile, strumentale, non è mai un usare qualcuno, ma è semplicemente no. il creare, come hai detto tu all'inizio, uno scambio, do-des, quindi parliamo ovviamente a livello professionale, senza eh, nulla togliere al fatto che poi da questi eventi possono nascere delle splendide amicizie, oltre che collaborazioni. Anche, certo, <ride> o anche amori, amore, no, anche capita amore. anche un <ride> Ele, adesso arriva la domanda cilegina sulla torta, quella che ho aspettato con impazienza di farti fino all'ultimo. Voglio fare un evento uh, oppure voglio proporre un'intervista un coinvolgendo un personaggio noto. Non necessariamente può essere una celebrity, quindi un personaggio noto in tutta Italia o in tutto il mondo oppure un personaggio noto nel mio settore, par, cioè diciamo un personaggio che io considero qui come una sorta di, di modello a cui faccio riferimento. Come diavolo faccio a raggiungere questo personaggio? Allora eh, ti dico nel mio caso questo è successo tante volte nel senso che per portare speaker Molto noti al mio evento ho dovuto Ricorrere diciamo a degli intermediari Nel senso che eh, di solito le persone famose o comunque importanti in alcuni settori hanno eh, Delle agenzie o comunque degli intermediari che in qualche modo Fanno da tramite e allora bisogna Raggiungere queste persone e però bisogna essere bravi a cercare di convincerle sul fatto che C'è Qualcosa che veramente a quella persona stai dando no cioè nel senso che il personaggio famoso Se decide ti faccio l'esempio pratico di venire al mio evento Magari anche gratuitamente ok cosa che non farebbe magari in mille altre situazioni Lo devo convincere che gli sto dando qualcosa di importante dall'altra parte che nel mio caso siccome si tratta di un evento ad alto impatto mediatico anche se eh, quella persona è già famosa però comunque dà un senso di prestigio in qualche modo salire sul mio palco perché io scelgo proprio le persone più cool diciamo del settore e allora facendo percepire questo valore è più facile rompere Quel muro, um, quindi trovare gli intermediari giusti e convincerli uh, che, stiamo, che stiamo dando e donando qualcosa appunto anche noi di importante dall'altra parte e poi anche lì fare molto network nei posti giusti, cioè ci sono tutta una serie di eventi uh, o comunque di circoli tra virgolette, un po' chiusi, dove però se si riesce a entrare magari anche tramite interposta persona si va a quell'evento, si va a quella festa, si va a quel party, si va a quella giornata di formazione dove trovi la persona che non troveresti in qualunque altro evento, tra virgolette, aperto al pubblico. Quindi anche lì è un po' un secondo step del networking di primo, di primo. Li livello, sì, se sì. così vogliamo dire. Sì. Quindi, Sì, tutto poi si costruisce. Inutile che sì. cerchiamo di puntare al personaggio famoso se prima non siamo neanche mai andati ad un evento di settore. Eh, esatto. conoscendo i nostri, i nostri peers diciamo se esatto, così vogliamo dire esatto per esempio a me è capitato anche che eh, durante tutti i miei eventi tra i, proprio tra i partecipanti ci fossero delle agenzie che gestivano degli influencer famosi e che poi io sia riuscita in qualche modo a intercettarli contattarli e dirgli magari questa settimana sono a Milano so che ti è piaciuto il, tuo, il mio evento so che sei venuto vediamoci che ho un paio di cose da proporti anche lì ecco non bisogna avere paura di essere i primi a proporre qualcosa e l'importante è andare lì preparati e anche andare lì con un po' di mh, non dico tirarsela però insomma far capire che non stai lì che stai piangendo perché vuoi stai mendicando perché altrimenti non ci arriveresti se non ci fossero sì. loro devi essere anche bravo a dire io ho una cosa molto cool tra le mani te la voglio proporre no vediamo cosa possiamo fare insieme bisogna essere anche. E quando ricevi un rifiuto ehm, suggerisci di insistere, aspettare poi insistere o lasciar perdere? No, insistere devo dire, questo magari è il mio feedback personale, non mi piace tantissimo, nel senso se eh, non dico di mollare, però comunque se non ci interessa in quel momento, ok va bene, non ci interessa in quel momento. Eh, riprendere la conversazione più avanti sì, però appunto aggiungendo poi qualcosa, cioè se hai capito che okay, da quella parte, magari la prima volta ti hanno detto di no perché se, la tua proposta non era abbastanza convincente la volta dopo aggiungi un altro pezzo che può essere l'offrire qualcosa come nel mio caso a volte mi è capitato non faccio nomi magari dire so che quella persona quest'anno lancia un libro penso che il mio evento possa essere un'ottima un piazza quindi rispetto a un anno fa vedo una motivazione in più per venire. Al che le aggiungo di seguire quindi questi personaggi sui social perché magari li contattiamo senza in realtà aver fatto i compiti, no? hai parlato del fatto che questa persona stava lanciando un libro, non potremmo mai saperlo se non la stiamo seguendo certo. e quindi il fatto di semplicemente seguirle, quindi ancora una volta utilizzare i social per un motivo funzionale ci può aiutare a creare la connessione che ci serve per poi arrivare ad un eventuale sì lei qual è la donna che pensi dovrà intervistare dopo di te? Allora ho pensato a Elena Lavezzi perché eh, diciamo è una donna molto giovane anche lei come noi ovviamente <ride> e che però ha fatto una bella carriera nel senso delle bellissime esperienze nell'ambito fintech sia a Milano che a Londra quindi suggerisco lei raggiungeremo anche lei e nel frattempo ragazze vi ricordo che qui sotto l'episodio se state guardando L'episodio dal sito Biz-academy.it/forward. Podcast, troverete tutti i punti della puntata suddivisi minuto per minuto così che possiate tornare a guardare o ad ascoltare quello che più vi interessa e vi ricordo naturalmente che c'è sempre sia la versione audio sia la versione video, quindi potete guardare o ascoltare, riguardare o riascoltare la puntata in qualunque momento. Vi invito inoltre a condividere qui sotto il suggerimento pratico più utile che avete assorbito da questa puntata, avete infilato nella vostra cassetta degli attrezzi e deciderete di utilizzare per il vostro lavoro. Io e lei ti ringrazio tantissimo Grazie ancora per questa puntata bellissima e noi ci sentiamo alla prossima. Questo è tutto per la puntata di oggi. Spero di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito. Se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a Biz Academy, puoi farlo visitando il sito biz-academy.it. Noi come sempre ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di Impact Girl.